Ciao da Laura di Kairos Comunicazione. Oggi voglio parlarti di Target su Facebook. Innanzitutto, che cos'è il Target? Il Target è quella porzione di mercato che vogliamo raggiungere e che è interessante per i nostri prodotti e per i nostri servizi. Prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose. La prima è che se lo desideri in descrizione trovi un link per richiedere un'ora della nostra consulenza gratuita. La seconda è che se vuoi continuare a seguirci puoi iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina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 dicevamo quindi target su Facebook perché Facebook è uno strumento che ci consente di andare a fare delle campagne pubblicitarie parlando proprio al nostro target di riferimento a quello che effettivamente può essere più utile per i nostri servizi e per i prodotti che noi andiamo a vendere normalmente nel marketing il target è appunto quella porzione del mercato che noi siamo andati ad individuare a segmentare e a raggruppare in base a tutta una serie di parametri che vanno a creare dei gruppi omogenei. Ecco questo Facebook lo fa sostanzialmente in automatico. Il sistema di targetizzazione di Facebook è sicuramente il sistema di targetizzazione che oggi è più valido e più attendibile al mondo. Infatti il grande vantaggio di utilizzare Facebook o Instagram come canali appunto per creare la propria strategia di marketing deriva proprio dal fatto che è posto a disposizione degli inserzionisti e quindi di tutti coloro che vogliono fare pubblicità veramente un'infinita mole di dati. Come vengono acquisiti questi dati da Facebook? Sostanzialmente in due modi, il primo in maniera diretta, tutto quello che ognuno di noi fa viene registrato, i like, i commenti, le condivisioni, le pagine che seguiamo, le, lo zoom che facciamo su un'immagine, il video che vediamo, tutto questo va a creare il nostro profilo, il nostro identikit digitale. L'altra modalità attraverso la quale Facebook va e ci propone un target è quella in maniera indiretta. Cioè noi possiamo utilizzare la piattaforma di Facebook per andare per esempio ad intercettare pubblici che non sono direttamente presenti su Facebook ma possono essere per esempio rappresentati dai visitatori del nostro sito internet. Se nel nostro sito internet abbiamo inserito quel piccolo codice che si chiama appunto pixel di Facebook e che ci consente di tracciare le visite al nostro sito internet in maniera generale o una pagina specifica del nostro sito, chi è andato al carrello o tutta una serie di particolari attività ed eventi che il pixel può effettivamente tracciare. Su Facebook è poi possibile andare a trovare un pubblico per esempio inserendo il database dei nostri clienti, quindi indirizzi email o numeri di telefono. In quel caso che cosa fa Facebook? Non fa altro che fare un match, cioè un riscontro tra i numeri di telefono inseriti, gli indirizzi email inseriti, vedere quelli che sono presenti su Facebook e concederci per esempio di fare le pubblicità direttamente a questo pubblico Ancora andando a creare dei pubblici simili rispetto ai nostri pubblici di riferimento, quindi rispetto al nostro visitatore del nostro sito internet, possiamo chiedere a Facebook di creare un pubblico simile ai visitatori del nostro sito, simile ai nostri clienti, attraverso i dati che noi gli diamo ma spostiamoci adesso sull'immagine vedendo questa immagine che praticamente è praticamente presa dall'interfaccia grafica di facebook nel momento in cui noi ci troviamo nella gestione inserzioni e quindi andiamo a creare quello che è il nostro pubblico vediamo che facebook ci pone a disposizione sostanzialmente tre pubblici innanzitutto ci dà la possibilità di creare un nuovo pubblico ed in questo caso possiamo andare a sceglierlo come si vede qua nell'immagine evidenziata in verde tra una serie di parametri, possiamo andare a settare il luogo, possiamo andare a scegliere l'età, il genere, la targetizzazione dettagliata e quindi andare a indicare interessi, comportamenti e tutta una serie di dati che Facebook conosce e in base a quale andare a creare un pubblico al quale rivolgerci. Possiamo andare a creare il pubblico personalizzato, quello qua indicato in rosso. E quindi possiamo andare, come dicevo prima, a mostrare le nostre inserzioni a chi ha visitato il sito internet, a chi ha scaricato la nostra applicazione, a chi ha visto un nostro video o comunque ha interagito con la nostra pagina Facebook o con il nostro account Instagram. O addirittura possiamo andare a creare una sorta di clone del nostro pubblico personalizzato. In che modo? Andando a creare un pubblico simile, questo che viene indicato qua nell'interfaccia con i riferimenti in blu. Partire quindi da un pubblico di partenza, come può essere un pubblico personalizzato rispetto a quelli visti sopra, e andare a chiedere a Facebook di clonare questo pubblico, cioè di andare a creare un pubblico di persone simile al pubblico di partenza. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e condividilo. Se vuoi iscriverti al canale, clicca sul pulsante iscriviti e sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Se invece vuoi richiedere una nostra consulenza gratuita, qua sotto in descrizione trovi il link per poterlo fare. Ciao e al prossimo video!